Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online, Woo! clicca che condividi, uomo che non basta mai. Mama, ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco qui, non basta il rango alto, se a giocare non c'è altro è ombre, matalo, matalo, che camperon camperò dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, consigli di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché Woo! con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, lo conosci il mio sponsor, Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video eh, per quanto riguarda un nuovo colore, diciamo il colore della settimana per quanto riguarda le tigri di Roma e come adesso andremo a vedere e diciamo riprende un pochino anche eh, la festa che andiamo per affrontare, no? andiamo verso Halloween quindi ci serve un bel colore cupo cupo ragazzi quindi questa settimana andremo a vedere un colore crew che sarà nero ragazzi avete capito bene solitamente il colore nero non si può adoperare in crew ma io vi porto un modo che eh, dopo farò anche un breve tutorial su come mettere questo colore qui allora innanzitutto ragazzi andiamo in, in verniciature e vediamo di mettere questo, questo colore in pratica no? quindi togliamo questo rosso che abbiamo allora eh, come vedete io adesso mh, non si vede molto bene quindi vado prima in opaco per mettere un colore che non ha perlescente in maniera tale che eh, non avrò il perlescente quando applicherò il colore grigio il colore grigio è questo ragazzi come state vedendo è eh, un colore grigio molto molto molto intenso allora io adesso qui vi faccio vedere è un nero completamente diverso da quello che c'è nello Santos Custom allora quello che è nello Santos Custom è di una tonalità leggermente più chiara di questo e questo qui invece è un nero pesto proprio, è un nero nero nero nero che più nero di così non si può ragazzi e invece l'altro che voi mettete nello Santos Custom è, vi rendete conto della differenza che non è proprio nero nero eh, perché quando lo mettete, mettete per esempio un vetro limousine il nero del vetro limousine si distingue invece qui ragazzi eh, diciamo che è proprio un nero limousine <ride> diciamo così insomma no? cioè questo colore che è, questo nero in pratica che è identico al colore dei vetri ragazzi voi mi direte eh vabbè ma è nero, è nero qualunque allora in primis l'ho voluto mettere per, eh, per la settimana diciamo che andremo ad affrontare per per halloween no e quindi ho voluto mettere questo colore in seconda cosa ragazzi vi faccio vedere questo colore cosa porta andiamo a vedere penso che alcuni lo sapranno altri no però andiamo a vedere come ho già detto a seguire questo video porterò un tutorial su come mettere questo colore e altri colori in particolare sulla vostra crew il metodo di come farlo è abbastanza semplice l'importante è che seguite il tutorial e adesso vedete questo colore che cosa porta ragazzi guardate bene, guardate bene guardate un po' il fumo crew ragazzi è un fumo patriottico se voi mettete questo colore avrete anche il fumo patriottico allora eh, solamente con il nero ha questo effetto non è che se mettete altri fumi e altri colori cambia l'effetto solamente con il nero quindi attendete il video tutorial questo colore rimarrà nella Criole Tigri di Roma fino alla prossima settimana un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti What I